Sai dove siamo oggi? Eh, non lo so, non lo voglio sapere. È una Detran. Ancora, ancora. Non so, ancora. Non, sì. non me l'aspettavo È E anche una troll, sembra. Aspetta, la trigger io, ok? Vai. So triggerare no, bene? Forse. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Come sei morto. Sì, sì, sì. Vado, vado. Ok, non mi superare Adesso... eh? ok per adesso si no, salta ti, ti ho visto ti cadere però... pare, che... pare che ti suda dai vai prima tu scusami ah ecco Batti. qui si Aia, spera, neanche l'avevo visto, visto. E qui ah ok ah, vabbè, vabbè neanche me ne ero accorto ok l'ho fatto l'ho fatto distinto di drop totalmente fatto a caso wow Uh, non l'avevo mai vista sta meccanica Oddio No Oh mio dio Non ci posso credere Ce No sto andando fanno? Sono sono un tryharder Ho la fascetta Ho la fascetta tra... Ho mangiato i chiodi oggi Ho mangiato i chiodi a colazione Ecco perché non faccio più cacca no. no Che schifo <ride> aiuto vedo che sei in rage quit dal tuo microfono che sta esplodendo aiuto no no no no no, no il prossimo livello è ancora più difficile um, possiamo non fare più Detron? cioè tu non sapevi neanche cos'era ma scusa tu l'avevi fatta per caso in privato tu da solo le eh? Qualcuno, no. oppure no? No. mai? No. allora perché sapevi cos'erano i teatran? Avevi visto i video? Basta. Ho visto, da... te me l'hai detto tu. Eh, però non sapevi cos'era teatran, hai detto no, non mi piace, solo perché era su Fortnite, non ti piaceva. Esatto. <ride> Va bene. Ah. Aspetto... No. Ci aspetto? Ti aspetto? Eh, ma io sono al, a un livello molto più ampio di te, credo. Secondo me queste Detran dovrebbero dare, tipo, i rampini. Non so se sai, ma i, le Detran sono... No, mi ha trollato. Mi ha trollato di brutto. C'era una trappola, quindi quando sei a livello dei tubi... Uh, dopo il livello del ghiaccio che devi stare a destra Quindi se vedi del ghiaccio e della speed stai a destra Dopo che salti c'è questa parte in cui ti trolla E quindi devi stare attanto nella porta devi triggerare Vado dove sei? Che livello sei tu scusa? È molto ampio Molto più in là io. E eh, ti ho detto ho messo la faccetta No No, no, no, troppo, troppo, cioè devi trigger, no, basta, non, non riesco più a parlare, no, no, basta, non riesco più a parlare, tu riesci non a parlare? Parlo. Non parlo, no, parlo, ok, io. parlo io, intrattengo io, mm. Mm. Mm. aiuto, ok, lui trattene così, con i versi, <ride> oh, piacciono a tutti i miei versi, ok, in, qual qualcosa in contrario? A te piacciono, ad esempio, no? <ride> ok, meno male. Se no, non c'era da preoccuparsi. Sono in un livello con dei pupazzetti che devi lanciarli. Ed è tipo bellissimo, perché schiacci la testa, quindi non puoi fare il long jump e devi andare su questi pupazzetti. Ma se ne perdi devi andare indietro. Bellissimo. Allora, la detran sembra facile adesso, Giusto? Dai, non è nulla di che. Giusto. Aspetta. jackpot? Me li posso andare? Posso andarmene! Dove? F fuori dalla mappa. Aspetta, arrivo da te. Io non te lo posso dire dove, vero? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccoti là. Mi vedi? No. Oh. Sopra di te. Vedo il nome, vedo il nome. <ride> Ti lancio il jackpack da qua. Non te lo posso dare Vai. C'è una parte in cui è aperto. Per caso, oltre a quella, no. Sei vicino al livello con il ghiaccio. Devi andare tutto a destra comunque. Eh? Ma tu a che livello sei? Molto più in là. Però sto provando a citare Che, che livello è? E non c'è scritto il numero. Come no? No, scritto come? Non c'è scritto sempre 13-12 Io sono a livello 12 Rigeneriamo è impossibile. Rigeneriamo Oh mm. secondo me devi iniziare a scrivere il suo nome eh, Perché Rigeneriamo la No no inizia proprio con tutto il nome Basta Beh, sì. Questo scrivetelo in un appunto Perché secondo me scritto. Cioè si è, è diventata la difficoltà Acciuto, da da 3 a tipo 5. Da, tipo... da 3 a 6 il doppio direttamente. A, a, Molto 6 al 13 per caso? No, sono al 12 rox. Secondo me è 68. Rock. Dimmi che sono seccanzatotto, ok. Quante persone hanno creato sta mappa? Una perché non hai amici. Ah, dei non amici sto qua. Davvero? Si. Sì. Sarà lui e il tuo cane. <ride> <ride> Giusto uh, Wise Shine this map Allora è verde ma se mi dici che è purple stai mentendo Perché fino adesso è il verde Have you think this map? Qui vedo il checkpoint Qui non mi fido vado direttamente sul no Inpression uh, 1-2 Va bene crai finisci sta mappa. Non posso finirla Sono tipo al ventesimo livello per Dirti, no, Impulso Impulso e pacchetto. Regalo, no. Secondo me te la sei no, siccome. Odio. Si, Od sì, oh, yeah. cioè, ho scritto okay, pure bravo. dove abito. Ok. Anche il suo numero Dopo fiscale. E anche il suo numero sì. così lo chiamiamo. Numero diciamo, fiscale? Non... non codice fiscale. No no, no, no, il suo numero lui è speciale. È un bambino speciale, okay. ecco, giusto, perché giusto. fa mappe su è questo bello. gioco morto. Oddio, ce l'ho fatta per la Oh mio dio! No! aspettami. ma sono al 30, credo. Eh, vabbè, aspetta, aspetta. Non c'è scritto, okay. perché non ti va di mettere dei numeri? Madonna! Che fastidio! Metti sti cavolo di numeri! Se ti è difficile fare una mappa. È un bambino con veramente dei Dobbiamo Arno. stare calmi perché Fortnite non è un gioco dove si è cattivi. E dove si spacca le tastiere? Anche se è perché... nuova. Ma porca di quella porca di. Por di porcini. Porcini Pum, eh. Por Porcini. Mio centesimo tentativo e non riesco a farlo Ragazzi ci vediamo quando riuscirò a farlo Oh mio dio ce l'ho fatta ragazzi Qui c'è una trappola No ok Ah! Sì. Ma esplodi Veramente Ma perché sono morto? Perché sono morto? No devo andare sui ghiacci? Cioè devo andare No che so Poi il bello è che sto volando Tu a che livello sei? Non lo so, l'ho già scritto. Ma oh, non c'è scritto. Ma scusa, descrivi il livello. Devo giocare una trappola, che non ci riesco perché sono nabbo. Ah, ok, allora, cominciamo a fare questo livello che secondo me è impossibile. Non so a che livello sono, ho saltato un paio di livelli perché veramente non sto capendo che, che, che mappa è perché... Cioè è veramente impossibile, non è una default, capito? Cioè non sembra una eh. default perlomeno, perlomeno non sembra una default. Vabbè ragazzi, ci ritroviamo quando abbiamo finito questo livello. Raga ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ho bestemmiato, però ce l'ho fatta. Il prossimo livello è ancora peggio. Il prossimo livello è ancora peggio. Il prossimo livello è ancora peggio. No, Devo... sono morto, no. Devo prendere no. delle impulse e saltare sopra una... Una cosa, un... No. Non ce la fa... No, no. Questo, questo, questo l'hanno picchiato da bambino. Cioè l'hanno veramente picchiato, sei un bambino speciale, madonna. Per non dire niente. quanto speciale. No, Aiuto? no, tu a che lo sai a livello morte Devo praticamente prendere un impulso e poi prendere uh, una gomma Allora mi sa che ti raggiungo raggiunga quel livello morte ok dai mamma Non è possibile Raga ce l'ho fatta Ce l'ho fatta ce l'ho fatta Fortunato, questa è bravura, questa è bravura. bravura? A katana, boomer. A katana, non a katana. <ride> non <ride> mi ricordavo, <ride> sono un boomer, ok. Eh. Devi capire che il prossimo livello è più semplice quello che ho fatto prima. A catena, boomer. Ma chi è che mi spinge? Lo ziotopia con i nuovi guanti io, io, di Predator. Oh. ok sì, abbiamo i palloncini adesso. Oddio. A che livello sei? Dimmi che è quasi finito. Non Prendo, lo so, dimmi. non so se ho quasi finito, non lo so. Perché non c'è scritto il livello, perché questo qua non sa neanche mettere i livelli. C'è i numeri. No, non c'è i numeri, no. non li mette. Non... No, non li sa. Eh, giusto. Qui c'è una trappola ovviamente, Tante. sa mettere solo le trappole. non sa mettere i numeri, però le sa mettere le trappole. Eh? Io ti dico solo che sono appena arrivato a quello del Sono al 40, <ride> è l'ultimo livello? Vai, ti prego, vai, vai, facci. Cioè sembra di essere in una mille, oddio, ok, bonus level, no, devo fare un bonus level. No, ah, devo triggerare, aspetta ma guarda quanta vita ho! Ho oh, 10.000 di vita! 10.000 di vita, l'ho ah, letto! È finto il bonus, Niente. Aiuto! Poi sono a fare... Ho Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì! Rich Quitta, chi sì. se ne frega? Non via, ci via, credo. Via, via, via, via, ragazzi. Con questo vi saluto. E ovviamente vi invito a iscrivervi. Lasciate like e alla prossima. ciao Ciao, ciao.